Thank you.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 Buongiorno, anzi buonasera carissimi amici della pagina e del canale delle Termopili nonché della mia pagina eh, questa sera abbiamo invitato Pietro Paolo Messina a dibattere con noi sugli sviluppi eh, riguardanti eh, la dittatura sanitaria a Militello perché poi esiste una dittatura sanitaria mondiale eh, però eh, ha i suoi effetti anche sul locale con eh, diciamo degli effetti del tutto peculiari e particolari in base ai luoghi e quindi anche qui a Militello e di recente abbiamo saputo a Palagonia, stanno succedendo delle cose alquanto strane ne parleremo approfonditamente con il nostro ospite che salutiamo Pietro Paolo buonasera a tutti Grazie, ricordo Prego, ricordo eh, per onestà intellettuale, onestà intellettuale che ci caratterizza da sempre, che Pietro Paolo è anche, eh, non so se si chiama portavoce o presidente del circolo locale del, della Lega. Sì, commissario locale si, si dice. Commissario, mi dà l'impressione di una... Provvisorietà del, della carica con la parola commissario, sì, e quindi è tutto commissariato. Ok, non ci Sicilia... sono cariche definitive. Non ci sono cariche definitive. allora, questa è la, la situazione. però però prima di andare avanti, devo fare contenti tanti miei amici militari. Mi dispiace, Pietro Paolo, dovrei assistere a questa scena teatrale perché a me bevo una cosa piacevole perché siccome vedi a me te <ride> si è sparsa la voce che io sono intubato. no allora mi intubo con l'acqua a me non ah, è una cosa molto piacevole perché sono in fin di vita all'ospedale quando l'ho preso giustamente ho non lo sapevi di... <ride> no ho cercato di sapere qualche informazione in più perché mi riguardava da vicino personalmente ero curioso dico ma dov'è che sto morendo in quell'ospedale e come al solito in questi casi in questi casi le notizie erano discordanti però i luoghi di diffusione di queste eh, di questa buona novella <coughs> spaziavano dal, dal noto bar delle prostitute locali a <coughs> che c'è un bar a Militello prostitute politiche a, mm, a farmacie, piazze, eccetera, eccetera comunque io voglio tranquillizzare i miei amici <coughs> ma soprattutto i miei nemici, vedete sono gli effetti dell'intubazione, devo continuare <coughs> e, vede, a Militello ci tengono la tua salute, lo sai, no? sì, non vedono loro, allora in questo momento si è scatenato una specie di, di fenomeno <coughs> di chiettatura collettiva nell'attesa che vi venga qualche accidente per poter così dimostrare che chi non si fa benedire dal siero magico si <coughs> eh. rischia l'intubazione e come vedi ci stanno riuscendo anche se non per questioni virali ma piuttosto eh, idriche <coughs> capito allora per evitare di continuare questa diretta con me che sto per soffocare e fare troppo contenti i nemici un po' sì, ma non dobbiamo esagerare. Allora, Pietro Paolo, eh, presupponiamo che chi ehm, ci segue sa quello che è successo a Militello negli scorsi giorni. Casomai fai una breve introduzione. Tu parlaci della riunione che hai avuto con i vigili urbani di Militello. Allora, tutto si contestualizza nell'ambito di un certo periodo di tempo, da, soprattutto nella fase coincidente con la zona arancione che abbiamo passato fino a qualche giorno fa, che abbiamo vissuto fino a qualche giorno fa, in cui praticamente da giorno in giorno cominciavano a, a arrivarmi alle orecchie alcune situazioni spiacevoli di persone che sostenevano di essere state in qualche modo diciamo, di aver subito in qualche modo un abuso nella richiesta dell'esibizione del Green Pass in luoghi in cui il Green Pass per legge non era richiesto. Prima, sai, eh, ne senti una, due, eh, pensi che magari ci sia stata un, una difficoltà anche di, diciamo, magari, un'incapacità eh, a comprendere la richiesta, né, cioè puoi giustificare che dici non è possibile perché in tal posto non viene richiesto, quindi non mi risulta che ti debbano chiedere il Green Pass. Ma poi senti una, due, tre persone, persone che conosci direttamente, persone vicine eh, e continuano anche ad arrivare poi queste segnalazioni anche privatamente perché comunque vedendo che io anche sui social do voce a tutti diciamo, questi problemi, no? cioè, denuncio quotidianamente quello che appunto tu stesso hai definito come dittatura, san dittatura sanitaria noi veniamo un po' visti come dei punti di riferimento anche per dar voce a quelle persone che a volte hanno anche timore a esprimersi e ti assicuro che ce ne sono tante ma allora eh, queste, queste che sembravano voci di, di abusi in effetti poi sono successe a persone molto vicine a me che non erano più eh, per sentito dire persone in realtà diciamo situazioni dirette e di fatto questo, questa quantità di, eh, di, di, di riuso conti no? rapportati di fatto erano tutti magari che provenivano da situazioni persone e luoghi diversi però di fatto non, non, si, non erano contraddittori perché tutto sommato eh, rappresentavano la stessa metodo, metodologia di controllo che a mio avviso il nostro avviso era scorretta tant'è che questo mi ha portato all'ennesimo cioè quando ho raccolto l'ennesimo dato da una persona che conosco direttamente e come ho avuto occasione anche di dire al, eh, all'ispettore Ventura persone per le quali sarei disposto anche a morire quindi capiamoci a che livelli stiamo parlando Quindi, persone molto vicine diciamo familiari che mi ra rapportano determinate cose allora là non ce l'ho fatta più ho detto in qualche modo allora, questa cosa va denunciata ne dobbiamo parlare e fare in modo che comunque chi subisce questi torti questi abusi li denunci, li denunci anche soltanto per chiarire ti saluta cioè quando... Santo Shire Calabrisotto ciao Santo un grande amico un'altra persona che pensa, la pensa proprio come noi dico ehm, quando cioè, tu non, io non è che devo, volevo denunciare per puntare il dito contro qualcuno, ma contro qualcosa è il fatto che va denunciato poi ci può stare l'errore in questi due anni di grande confusione di errori ce ne sono stati tanti e molto spesso sappiamo che le forze dell'ordine gli errori ne hanno fatti perché non hanno nemmeno prima di tutto essi compreso eh, le direttive, le normative, le leggi, ti chiedevano di, di, di, di assumere atteggiamenti. Ma diciamo nella banalità, quando c'era da esibire il coso, il foglietto, no? dove la legge era chiara, ti diceva il foglio, lo devi previamente compilare eh, di, davanti a loro e firmare davanti a loro. Quindi, se non ne sei munito, te lo devono fornire loro. Eppure, eppure c'è stata gente che in tutta Italia è stata multata perché non aveva il foglietto in tasca. Vabbè, non andiamo troppo indietro, è no, vero quello che dici. Ma... No, dico, è una, è una, dico, per generalizzare è che gli errori sono stati fatti sempre, no? quindi non è che uno punta il dito sul, sulla... Sì. C'è da dire che gli, errori, che gli errori si fanno, diciamo, quando uno... Non conosce qualcosa, e sbaglia. Siccome noi prima di, di alzare la voce abbiamo suggerito di smetterla, sì. io personalmente ho iniziato qualche settimana prima a dire smettetela, poi ho fatto una diretta in cui sono andato a cercare direttamente i carabinieri e facevano i controlli nel panificio per dirti davanti ai clienti ho ribadito che loro non, non potevano chiedere il passo ai clienti e, e i carabinieri hanno detto testualmente che avevo ragione quindi diciamo sì, già i segnali c'erano stati prima a insistere poi no, non so se sono veri errori oppure ma io infatti ti dico io devo lasciare il beneficio del dubbio per questo ti dico io denuncio il fatto una volta denunciato il fatto sono stato convocato l'indomani in sì, dall'Ispettore rispetto alle ma che mi diceva molto mm. semplicemente: Guarda, non è, non è urgente, però necessita. Persona che... io ci tengo a specificarlo verso la quale io stima è una bravissima persona. Qui non è una cosa personale contro quel vigile, quel carabiniero, quella... assolutamente no. Anche perché io qui, ho anche eh, riportato il resoconto del, dell'incontro con l'ispettore. Anche perché mh, ci siamo lasciati così, dicendoci che come il giorno prima avevo. Eh, un post su quegli eventi lo stesso ispettore mi diceva parlane di, del nostro incontro senza problemi Fai i nomi e i cognomi perché io non ho problemi io sono una persona trasparente non ho nessun problema a nascondere niente dillo che ho parlato con te e di se, se c'è un punto di incontro se non c'è dice no, cioè non la nascondiamo questa cosa cioè, se vuoi parlane anche perché così puoi rapportare il nostro punto di vista e così ho fatto, ma d'altronde l'avrei rapportato comunque, però è anche, dà più valore il fatto che sia stato comunque concordato in qualche modo cioè, dal, dallo stes dalla, dalla stessa persona con cui ho parlato, ecco quindi non c'è nessuna sorpresa in, in e Allora, posto. cosa ti ha detto Ventura e eventualmente le altre persone che erano con lui? Allora il, la versione che danno, che dà il comando della polizia locale è il seguente, loro dicono allora, intanto, siccome io nel posto facevo riferimento al primo cittadino, loro dicono intanto noi non abbiamo nessun ordine di servizio da parte del primo cittadino. E questo lo dicono loro. E questo lo sospettavo anche... però, eh? Io, io avevo questo forte servizio... sospetto che non era il primo cittadino a spingere su questa cosa. Comunque era un ordine di servizio da parte della questura, alla quale rispondiamo, il sindaco non sa nulla. Non lo so se è totalmente vero o è per la maggior parte così. Tu Tutto hai dubbi stupendo. ancora? legittimi, per carità, due visioni cioè, diverse. Io, ci mi, ma fare. sono dubbi, cioè, mi Ma la, strana, per questura cioè. cosa si intende? La polizia provinciale? La questura? Questu, dal questore, quindi la polizia. Dal questore, la polizia io non sapevo, che, questa ah, è la mia ignoranza loro, che la, la, la, la polizia qualsiasi... di stato avesse potere sui vigili sulla polizia locale allora è... io, io, io ti riporto quello che mi è stato detto dall'ispettore dal sì. e quello che ho scritto, loro dicono questo la questura, il questore eh, m, coordina vigili, eh, quindi polizia locale e eh, caserma dei carabinieri nel controllo della diciamo di questa diciamo, situazione qua di pandemia di, di Green Pass eh, e, e come mai questo so, controllo viene del, esercitato controllo a, specificamente quando... a Militello perché i Green Pass sono stati controllati ovunque ma la richiesta di Green Pass ai clienti perché lo ricordiamo una cosa è controllare i Green Pass agli esercenti che è una cosa che noi non condividiamo una ah, legge eh. che noi consideriamo anticostituzionale invitiamo le forze dell'ordine a disubbidire perché ci sono gli estremi legali per disubbidire a quest'ordine però è un ordine che rientra nella legge quindi esiste una legge in Italia che lo permette e lo, lo chiede un altro discorso è controllare i cittadini perché il Bass ai cittadini va richiesto solo in alcuni luoghi tipo nei cinema nel, nei teatri per esempio ma sicuramente non nei negozi nei supermercati, eh, nei panifici, in tutti i luoghi eh, dove si vendono beni di prima necessità. Quello allora. che abbiamo registrato noi a Militello è servizi, bene servizi di prima necessità. Quello che noi abbiamo registrato a Militello è che si chiedevano i green bus dal parrucchiere, dal panificio al, al, al panificio al supermercato. fruttivendolo, fruttivendolo che tra l'altro è anche all'aperto. Cioè, quindi proprio stiamo parlando di una cosa assolutamente senza senso comunque sono arrivate tutta questa serie di dati no? eh, però quando io ho diciamo ho messo in evidenza qual era il, il malessere diffuso tra la cittadinanza che si sentiva vessata da un comportamento sicuramente eh, non regolare perché eh, come dico come hai detto tu Pocanzi vabbè un conto è far rispettare degli ordini di servizio che sono legati a delle leggi, un conto è travalicare quel limite, perché là non so nemmeno io cittadino, allora dove che sto sbagliando. E, e soprattutto bisogna vedere con quale eccesso di zelo a volte si possono anche eh, cercare di eseguire gli ordini. Ovviamente eh, dico, il problema è sempre di chi gli, fa, di chi gli dà gli ordini e di chi crea le leggi, però è anche vero che anche l'ultimo dei soldati può anche rinunciare di eseguire un ordine o perlomeno o rinunciare di eseguirlo in maniera così pedissequamente no no diciamo, ma vedi che periodo, è contemplato attenzione. nel codice militare eh sì. quindi soprattutto i carabinieri sono tenuti a rispettarlo più che i vigili perché non sono militari i vigili no. quando un ordine è sbagliato e illegittimo loro devono rifiutarlo è scritto chiaramente nelle normative militari. quindi Beh, anche perché per, per, per decenni ci hanno raccontato che Certi eserciti avrebbero dovuto rinunciare agli ordini per, per motivo, il famoso caso per... di, di, eh, di legato alle forze ardiadine, in cui la difesa sì. era che noi abbiamo seguito degli ordini e le persone sono state condannate, no, sì, perché sì. questi ordini andavano, andavano ovviamente rifiutati. Sì. Comunque, ritornando al discorso, era. Santo calabrisotto parla di ordini illegittime eh, eh, ovviamente, ovviamente. ma questo ovviamente. caso è un caso che travalica persino questo discorso perché stiamo parlando di ordini che non hanno nemmeno un supporto legale no. perché gli ordini e forse che, che non sono nemmeno più ordini più perché tu mi hai anticipato che in effetti l'ordine del servizio del questore non era di controllare il green pass ai clienti ma di consigliare il green pass ai clienti quindi siamo sì, passati, dalla una polizia che controlla, una che consiglia secondo me, voglio dire eh, al di là di ogni potere della, perché la polizia non può consigliare un comportamento, non è uno stato etico la polizia si deve limitare a verificare se un cittadino disobbedisce alle leggi e eventualmente eh, applicare le normative relative, certo. non può dare consigli, anche perché e questa è una cosa che si dovrebbe capire, secondo me è molto grave se io do un consiglio a Pietro Paolo Messina Pietro Paolo Messina lo può accettare o meno ma siamo alla pari ma se io con una divisa fermo una persona io ho un'autorità un particolare quando io do questo consiglio essendo che lo do in divisa ed essendo che lo do con certi toni che sono stati eh, diciamo espressi è inutile negarlo perché come ho detto tante volte eh, ci sono pure delle prove delle testimonianze allora, a, a quel punto, da, quel, da quel momento in poi, l'autorità dà un peso diverso al Consiglio, diventa una mezza imposizione. Eh, quello è il, è, il punto. Eh, è, quello mm. è il punto. Quindi, se lo, fanno, se lo fanno con me o con te, Pietro Paolo, Noi ci sappiamo difendere. Ma io immagino una povera vecchietta di 80 anni che sta andando a comprare il pane e il carabiniere, il finanziere, il vigile, le dice... Lei si deve fare il green pass per la sua salute, mi raccomando. Questa volta passa. La prossima volta, la prossima volta, ovviamente, niente perché non c'è alcun potere nemmeno di eh, elargire multe. però il messaggio intimorisce la povera gente, certo. no? Che non passa anche l'idea della minaccia di multe. Infatti, vi stavo dicendo, una volta raccolte tutte queste testimonianze, comunque lamentele dei cittadini, ho fatto presente questo durante il nostro incontro all'ispettore, l'ispettore. All eh, dice, ovviamente dice che non è vero, non sono vere queste, tutte queste testimonianze, non, non è possibile che siano state richieste i Green Pass in questa maniera, perché dice noi ci limitiamo a controllare quelli che sono obbligatori per legge, quindi da parte dei titolari, esercenti, nei luoghi, nei ristorante e così via, e ci siamo limitati a dare dei consigli. Ecco, e secondo me, lì non c'è la questione. Limita questo limitarsi a dare dei consigli non si è capito bene che tipi di consigli come vengono dati i consigli e sulle basi di cosa che poi c'è una cattiva interpretazione da una o dall'altra parte ma il problema sta Il consiglio cioè non ci sta proprio cioè secondo me non... limitati a controllare limitati a controllare quello che sei tenuto a controllare. Ma stiamo parlando di farmaci, vedere. i consigli li devono dare i medici. Cioè Almeni devo dare, dare, dare i medici. medici, medici. Sì. Il mio medico di, di fiducia mi dice Pietro, ti consiglio di vaccinarti, o oh, perché hai 40 anni, oppure perché c'è, oppure il problema è ci dobbiamo vaccinare perché lo dice lo Stato, figuriamoci, non è perché ho una, una determinata patologia. Ma me lo dice il mio medico ti consiglio di vaccinarmi. A me, sinceramente, mi darebbe tanto fastidio, ma molto molto molto forte. E qua bisogna vedere, non solo il problema è non solo la persona a cui lo chiedi se è preparato o meno a saperti rispondere, ma rischia anche di beccare la persona che non ragiona poi tanto, e la cosa poi si, si mette malattigliata. Vabbè, in si quel si caso, dimentichi. ognuno di avutore del fastidio. suo male. Dico, eh sì, ma a me dà fastidio essere fermato dentro a un supermercato e magari ad alta voce dicendo documenti, green pass, tipo. Patente e libretto, ma bello che quando ti chiedono patente e libretto ti fermano, ti accostano, non c'è nessuno e hai anche una tutelata privacy. Ma se tu sei lì che fai la spesa al supermercato, si avvicina una persona in divisa e senza poca, sen senza, senza no poca di discrezionalità ti dice: documenti e green pass sinceramente ti dà fastidio perché tu magari vicino hai anche altre persone che stanno facendo la spesa là che subito si, si girano per vedere se tu hai i documenti e green pass quindi salta tutto il sistema di privacy, cioè, eh, in un contesto dove non lo devo avere, non me lo devi chiedere, eh, non so perché lo devono sapere tante altre persone, sinceramente ci permetti che potrei anche perdere la pazienza e ne avrei certo. tutto il diritto. Certo, certo, no, lo, lo comprendo. Eh, ma questa è la differenza tra uno Stato democratico e uno Stato etico. Cioè, il punto è proprio questo, ecco perché noi siamo preoccupati e denunciamo da, da tempo ormai, da, da, da anni, questo stato di dittatura sanitaria. Perché in uno Stato etico eh, ci sono i comportamenti che un cittadino deve tenere per essere un buon cittadino che esulano dalle leggi e quindi diventano arbitrio in base all'esponente all delle forze dell'ordine che ti trovi davanti puoi avere un atteggiamento morbido un atteggiamento autoritario ma che si, si indaga, sul, si indaga su, su, su tuoi diritti fondamentali per cui nessuno dovrebbe ed è il cavallo di Troia, l'Ariete con il quale, anche questa è una cosa che denunciamo da tempo a mio parere vogliono introdurre il sistema dei crediti sociali cinesi attraverso i quali i cittadini vengono premiati o puniti se eh, mantengono dei comportamenti di tipo morale che non hanno nulla a che fare con uno Stato democratico morale dal punto di vista dello Stato quindi eh, non stiamo parlando nemmeno di, eh, di morale come può essere intesa da noi comportamentale da un punto di vista cristiano che ne so ecco. ma ah, morale per esempio uno decide di, eh, di par parlare bene o male, non so se siamo ancora in diretta. Mi senti Pietro Paolo? Un attimo sì, è saltata. Sì. La linea. Parliere, parlare bene o male del partito, diffondere informazioni eh, su movimenti finanziari su cui non si vuole parlare. Eh, fare comizi, eh, fare scioperi esercitare tut, tutti i diritti che sono previsti dalla Costituzione. Se diventano motivo di, perché magari eh, protestare per l'ambiente è una cosa considerata stato, dallo Stato positivo e quindi è giusto protestare per l'ambiente, protestare eh, contro gli obblighi sanitari è una cosa sbagliata, allora tu vieni punito, giudicato male e quindi attraverso questi crediti sociali non puoi prendere l'aereo, non puoi prendere il treno, fino a non poter fare la spesa e morire di fame perché di se è meditato così. E questo è il protocollo con un QR code, no? proprio come il Green Pass che abbiamo noi. Esattamente, con. e chi pensa che questa sia fantascienza, dico subito che non lo è perché già in Cina è applicato. Cioè non è il 2020 che in Cina lo applicano. Eh, lo applicano e quindi eh, questo è un modello che vogliono esportare, probabilmente anche in Italia. Eh, a questo noi dobbiamo ribellarci e io invito, come ho fatto l'altra volta, anche le forze dell'ordine a collaborare, ad essere certo. i nostri alleati contro la dittatura sanitaria, perché oggi si parla eh, di sieri sperimentali, domani si parlerà di altro, magari loro avranno bisogno di protestare perché i loro stipendi sono bassi o perché hanno ridotto delle loro agevolazioni e saranno puniti per questo perché si va contro eh, la morale e l'etica dello Stato quindi quando si introduce un, uno Stato di questo tipo prima o poi tutti i cittadini vengono colpiti e loro pure, anche, anche loro, quindi eh, alleiamoci tutti, qua non è una questione personale eh, di noi contro altre categorie di cittadini no. qua è un problema del, dei cittadini italiani in generale di, di, tu, di tutti i popoli contro queste elite che vogliono eh, togliere i diritti fondamentali che i nostri genitori, i nostri nonni hanno conquistato con il sangue Pietro certo, Paolo infatti la scelta etica devono farla proprio loro da questo punto di vista ma morale etica nel senso naturale del termine, non nel senso dell'etica di Stato, quindi un so, complicato so di etica che stiamo dovendo subire in questo periodo o da atmosfera nordcoreana. Mi ha colpito, infatti mi ha strappato anche un sorriso un poster che hai scritto tu ieri, mi pare, ieri l'altro ieri, quando hai detto eh, ci siamo trovati in questo momento disgraziato, ci stiamo trovando a essere chi è nato fascista, a essere partigiano a chi è nato partigiano essere fascista. Perché di fatto ci stiamo vedendo lese, rubate, sottratte, calpestate, le libertà fondamentali da parte proprio di quelli che hanno sempre basato tutta la loro carriera, anche politica, su, al charlare di libertà. Hanno ciarlato di libertà per decenni e adesso sono stati i primi che subito, a prima occasione, hanno calpestato, hanno calpestato la libertà, hanno calpestato la loro Costituzione, la Costituzione che hanno sempre detto di difendere, ma non vale più, hanno calpestato... Una nazione, perché l'Italia è nulla, va sacrificata. L'italiano, il popolo italiano va sacrificato un bene più alto. Qual è il bene? l'interesse eh, dell'Europa, ma non l'Europa dei popoli, l'Europa finanziaria, delle eh, banche, del, del, del grande affare, del grande capitale. Adesso ci stanno mandando tutti nel tritacarne di questa dittatura sanitaria e l'hanno fatto con una semplicità, con una naturalezza da fare paura. E, no, e, e non ci sono appelli alle libertà che tengano. E questo è quello che noi dobbiamo sempre continuare a denunciare e a combattere. Eh, tu dicevi poco fa, mi hai presentato come appunto commissario della Lega. Oggi ti dico, faccio una riflessione molto più profonda. Qua è saltato ogni paradigma, soprattutto politico e di rappresentatività. Io ti dico domani, se dovessi andare a votare, non voterei la persona che, la, che ha il programma politico più affine al mio. Non sono, cioè, sarebbe una finzione. Io voterei la persona che è contro il Green Pass, io voterei la persona che è contro all'obbligo vaccinale. Non, non, voterei, non voterei nemmeno la persona del mio partito, se non mi dice proprio, non mi scrive nero su bianco che è contro il Green Pass. Sì, e questa è una cosa pone delle riflessioni. Io ho tanti amici, avendo giustamente fatto un lungo percorso nella destra italiana, che non riescono a capire questo concetto, come se, va è una legge come le altre, passiamo avanti, poi... Cioè, questi non stanno comprendendo che si è creata una frattura nella società talmente profonda che separa persino le famiglie che difficilmente si rimarginerà. È molto difficile. Stanno veramente dividendo la società in due orgoni come se il loro scopo fosse preparare una guerra civile. Io mi rendo conto, leggendo per esempio alcuni post. Io non voglio citare i nomi perché, come dire, per, per spirito cristiano voglio evitare di fare inutili battibecchi, anche con persone alle quali riconosco insomma una modesta coscienza di quello che sta succedendo. Però c'è gente che, cioè che tu stai difendendo. Ci sono categorie, per esempio alcuni ristoratori, che, che io personalmente ho difeso quando li facevano chiudere eh, in maniera assolutamente folle e arbitraria. E gli ho dato gli strumenti per ribellarsi. Oggi sappiamo che questi strumenti erano corretti perché, per esempio, la torteria di Chivasso ha vinto le cause sì. e avrà ora rimborsi, l'auto rimborsi, giusto? Quindi io gli ho dato gli strumenti. Malgrado questi strumenti, chi per eh, timore chi per paura chi per eh, eh, volontà di attendere o per tanti altri motivi che non sto qui a pensare perché possono essere svariati i motivi che spingono la persona a fare determinate scelte comunque non hanno voluto seguire eh, questa strada e hanno preferito obbedire a ordini che li stanno portando a fallimento sì comunque sicuramente Sicuramente a Militello si sente di meno perché la nostra è un'economia un più piccola e più difficilmente infiltrabile da grossi organismi multinazionali, cosa che a Catania mh, non è assolutamente vera, stanno pagando un prezzo attissimo per la di Catania. Ma anche a Militello wow. arriverà. Starbucks, eh, tutte queste catene. Quindi, quando tu, queste persone che hai voluto difendere. Te li ritrovi contro, addirittura c'è gente che mi ha accusato di voler giocare con problemi seri, non rendendosi conto che questo è il problema del secolo. Cioè qui, oggi, in questi anni, noi stiamo decidendo il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti, se farli vivere in una democrazia o nella peggiore dittatura della storia. Cioè, nemmeno il comunismo, il nazismo, qualunque esempio storico che noi possiamo immaginare può arrivare alle aberrazioni a cui può arrivare questa dittatura, considerando i mezzi tecnologici che ha, il potere, lo strapotere dei media, il potere diffuso in quasi tutto il mondo. Cioè, noi stiamo veramente sull'ollo del baratro, quindi questo è il, problem il vero problema. problema e sentirti serio, accusare che io, io, sto io sto giocando quando io ho fatto rinunce personali lavorative familiari quando io mi sto attirando odi nemici io, io sto giocando mentre loro stanno morendo economicamente giusto e chi li difende non, non, non, non viene aiutato anzi c'è cioè, sì. è una cosa che, che veramente ha il sapore orwelliano qua veramente se siamo siamo a un delirio orwelliano se ne renderanno conto io spero di sì perché se non se ne renderanno conto moriranno cioè è questo il il punto. Noi vedremo una, una pandemia quest'anno, nel 2022, di esercizi commerciali chiusi. Loro non hanno idea di quello che si sta preparando oltre l'orizzonte e che io eh, sto cercando di denunciare, di far capire. Si parla di aumenti eh, perché il costo dell'energia sta diventando insostenibile, perché loro stanno facendo i dispetti a Putin che gli ha chiuso Uh, il Nord Stream 1 e 2 perché loro non gli stanno dando le licenze c'è tutta una discussione in merito a questo fatto per cui le l'energia schizzerà alle stelle l'Europa eh, chiede adattamenti de delle case di abitazione degli esercizi commerciali i cui costi sono insostenibili cioè loro verranno spolpati via, non esisteranno più pizzerie non esisteranno più bar non, esisteranno più, non esisterà più niente verranno tutti asfaltati, distrutti gli verranno requisite le proprietà private per darla alle multinazionali, e loro ancora stanno, stanno vivendo nel mondo dei sogni. Vai, per, per, per, scusa, forse ho preso anche troppo tempo. No, no, mi, mi, mi sta piacendo che dal, dal fatto locale, il militello è più, più che, cioè, più che il, il buchino del mondo, diciamo, per la cioè. pulita, no? eh, siamo niente in confronto alla vastità di, questa, diciamo, di questo problema planetario. Però mi è piaciuto che dal problema così strettamente locale stiamo prendendo il problema nella sua globalità, nella sua vastità, che, non ha, che di fatto non ha misura. È, è, è, così, è un problema così planetario che si, si sposa eh, tantissimo eh, sia sul, a parlare dei, dei, dei massimi sistemi sia a parlare della ah, cazza fondamentalmente, tanto, tanto è stato fatto bene e, e l'aspetto più geniale di tutta, questa, di tutta questa strategia è proprio quella di renderci tutti causa dei nostri mali, perché noi, noi come popoli mondiali siamo diventati i principali collaboratori, collaborazionisti, eh, che, che se ne dica che ci sono, ci sono tutti questi pericolosi complottisti, in realtà tutti quelli che non sono complottisti sono veri e propri collaborazionisti di questo governo mondiale, di questa dittatura mondiale, diventando di fatto causa dei propri, causa dei propri problemi perché un eh, domani se finirà, io spero di sì perché tutto all'inizio e tutta la fine ci sarà qualcuno che ci dirà ma ve la siete cercata voi, l'avete deciso voi, avete dato il consenso informato avete scelto voi, avete chiesto voi di vaccinarvi, avete chiesto voi queste misure, avete accettato voi il Green Pass e eh, c'è cioè un grande pilato che si sta lavando le mani perché tutto Cada, cadrà sulle nostre spalle noi tutto quello che abbiamo richiesto sarà praticamente ciò che ci farà fallire e, questi problemi noi... sì, per, per esempio il green pass <ride> alcune categorie di commercianti l'hanno chiesto per riprendere a lavorare e non fallire La cosa un'analisi un lucidissima, un lucidissima di Patrick Dewatt che l'alias di Patrizio Messina, un noto blogger eh, eh, che mh, ci parla, insomma, su Rumble, dice questo, è una cosa che non ha senso, perché tenendo uno zoccolo duro del 20-15% di gente che non si inietterà mai questo siero, e considerando che in vacanza non si ci va da soli o a mangiare Orce non, non si ci fa da soli, ma con la famiglia, quindi ne basta solo uno della famiglia per non farci andare tutta la famiglia. È normale. Capitato, so... è, è, è ovvio, quindi è ovvio che attività che reggono il loro guadagno su un 20-30%, dal momento che perdono un 20-30% di clientela, falliscono. Falli è una cosa uh, automatica. C'era un video, no, ma... ora non so se lo riesco a trovare, se, se... in cui c'era questa, questa, presumo, attrice teatrale, non lo so, che andava al cinema ed era dispiaciuto che il cinema era vuoto, che è come se la gente avesse paura di andare per prendere il virus, lei aveva tre mascherine. No, la gente non è che ha paura, la gente rifiuta, non ha paura del virus, rifiuta il Green pass, non ci sta andando. Quindi il, la colpa è tua che denunci questo problema, che i cinema perché i cinema e i teatri sono hanno le prime cose a fallire certo. ah, cioè, quindi... no ma c'è anche da fare un'analisi più, più intelligente no? eh, loro parlano sempre di percentuali il 10% ora di, i, i non vaccinati sono solo i 7 qualche tempo fa leggevo di un nostro concittadino che in un post tuo ti scriveva ma siete quattro gatti alla fine voi che non vi siete vaccinati quanto siete? il 10% eh, e che se ne fa? Che, che ci fa se c'è il 10% in meno di persone che vanno in un ristorante intanto già detta così il 10% in meno è il 10% in meno di incasso che se tu vedi in base ai costi fissi che ha un ristorante determina il guadagno è il guadagno perché il 10% è il ma guadagno, vuoi, il è, è il guadagno. No, ma ti dico di più non, è molto peggio la, la, la, la cosa che si prospetta perché non, ha, non è stata fatta un'analisi pesata allora intanto non si è visto chi sono e cosa sono le persone che non sono vaccinate. Sono persone che sono... se lo possono permettere, nella maggior parte dei casi. Nella maggior parte dei casi, nella che si possono parte... permettere di non essere... Eh, di non lavorare. Di non lavorare, di non, di non essere ricattati, ma col, chi sono? Sono persone tra i 35 e i 55 anni circa, la maggior parte, la stragrande maggioranza, e sono tutti liberi professionisti e persone che se la passano bene. Quindi sono il motore produttivo dell'Italia. E c'è da dire una cosa, quando tu mi dici, eh, ma è solo il 7% dell'intera popolazione, ma non è il 7% di chi consuma, è il 3%. Cioè non è che si prende la pizza margherita, è che si prende il vino. No, no, ma anche la pizza margherita. Al ristorante tu vedi i novantenni solitamente, o vedi persone tra i 30 e i 60, questo è il target. Certo, non vedi certo. né, né tanti bambini e né tanti anziani, quindi non sono il 10% in meno. Si parla che nei ristoranti c'è il 70-80% in meno della clientela fissa. C'è cioè l'Italia produttiva certo. che rifiuta questo. E, e quindi, siccome bisogna ragionare anche in termini pesati, non siamo poi così pochi, perché pesiamo di più. Certo, certo. certo. Diciamo, certo. Me, meno, meno facilmente pecore, va. e niente Pierpaolo nel frattempo che io cerco questo video ti dico uh, soltanto una cosa e poi magari tu, gli, tu vi, vi invece parla del futuro parla, secondo te continueranno queste cose perché noi abbiamo qualche indizio eh, oppure si si fermeranno allora, io, so, io ti dico soltanto di che le cose dette da noi soltanto un anno fa anche quando stavamo facendo quel tentativo di manifestazione stiamo parlando più di un anno fa prima ancora dell'ingresso del Green Pass del Barcino, e io a quello cioè mi, mi riferivo quelle manifestazioni che sono state anche in qualche modo cioè io da impiegato e... pubblico nella scuola ero lì e sì. i, i, i le pizzerie i, ristoranti, loro, cioè... i pub che era fatta per loro non c'erano ma nella parte che, avevano, che, hanno, che hanno avuto un certo ostruzionismo, noi dicevamo cose che si stanno avverando, ma non perché siamo gli indovini, ma perché forse abbiamo sempre avuto quella capacità di, di leggere gli avvenimenti con delle chiavi di lettura che poi la maggior parte della gente non ha perché eh, semplicemente viene imbeccata dal mainstream eh, quindi, e quindi tanto gli basta. Eh, io dico che per il futuro, il futuro lo continueranno determinate cose, continuerà sia la situazione globale, ma, anche, ma sia le, gli atteggiamenti locali, più o meno Loschi, sempre se noi lo permettiamo. Perché se noi stiamo in silenzio e abbiamo paura di esprimerci eh, o di denunciare certi fatti, stai tranquillo che non solo continueranno, ma peggioreranno. Se noi invece li denunciamo, eh, li denunciamo semplicemente lamentandoci, lei che ci farà denuncia? a meno che non ci sono sì. gli estremi per farlo. Quando parliamo di denunce, non è andare a fare le denunce. Eh, ma le denunce, pensano, se è necessarie, si fanno pure. Si fanno, sì. no, no, le denunce si fanno. Però dico già dirlo, già, o perlomeno anche ma, manifestare una certa lamentela la, la verso... Gli organi istituzionali, cioè diciamolo, mandiamogli una lettera al, al, al, al comandante Carabinieri, una lettera al sindaco, una lettera al prefetto, una lettera a quest'ora A me è successo questo, è normale, è regolare. Tanto più vedono una cittadinanza attiva, tanto meno possono essere, eh, diciamo, licenziati. Per i cittadini di Palagonia, perché se non avranno nessuno che farà la voce grossa e che li difenderà, io ho l'impressione che a Palagonia quello che non è successo a Minidello potrebbe succedere lì. A Palagonia rischia di difendersi da soli poi. Eh, Marianna Russotto eh, ti suggerisce che tu, anche tu hai pesato eh, non benissimo eh, le perdite eh, nell'ambito della ristorazione. Perché poi che ci, ci sono, sono anche i vaccinati per... che non ci vanno. Ci sono anche chi ha paura certo. chi ha paura del morbo terribile e quindi non ci andrà comunque. Infatti molti vaccinati sono, sono terrorizzati, cioè non escono comunque da casa, figuriamoci. Io mi sono limitato a dire la perdita di chi non è vaccinato, ma quella dei non vaccinati è già un po' 50%. C'è cioè, il vaccinato che è felice di avere il Green Pass, va ah, al ristorante per mostrare il Green Pass, no? come se fosse orgoglioso. Io il Green Pass non lo mostro cioè non lo mostrerei comunque, perché la reputo, cioè non, è, non è normale dover esibire una licenza per fare qualcosa che tu hai sempre fatto, cioè è, è veramente di, di, di, una, di una tristezza inaudita, invece vedo gente orgogliosa. Poi c'è tanta altra gente invece che con tutto che è il grip, super grip, pass, non esce perché è terrorizzata, non va manco in piazza, figuriamoci. Quindi il tracollo economico è ben più ampio di quello che si vuole fare prospettare certamente, certamente. E, e ti dico il noi possiamo in qualche modo continuare così cioè possono continuare queste cose se in qualche se noi non reagiamo dobbiamo reagire ognuno con le sue capacità nel suo ambito nel suo piccolo ma no, allora basta stare zitti io capisco io a Michelo la sento troppa paura ma no a Milano, c'è anche una sorta di paura reverenziale da parte anche, verso anche le strutture politiche. Che c'è sempre stata sempre stata questa forma di sottomissione. Oggi, a maggior ragione, con tutta questa campagna eh, mediatica sul Green Pass, cioè sul, sul vaccino, sul, sul virus, eh, che è diventata. Eh, anche, diciamo, per Paolo, eh, ti chiedo di utilizzare un po' di meno quella parola perché a proposito di dittatura, eh, l'algoritmo potrebbe benissimo censurare. Ah, <ride> Quindi io, per questo, utilizzo. Non è perché sono folle, utilizzo il altre sempre parole laudato, il, fare... il sempre laudato. Ma quella alla Fusaro? Oppure no, Fusaro, lui dice benedetto, benedetto secoli, laudato. È, vabbè, però, diciamo, puoi è. inventare anche un tuo linguaggio, Paolo, il farmaco. Possiamo chiamiamolo eh, per quello che è il farmaco, Il farmaco, il farmaco. Il, perché è un farmaco, allora, eh, si, è, si è creata anche tanta mh, diciamo, campagna autopromozionale basata sulla, sulla tamponatura, sulla, sulla promozione del farmaco e ci sono i nostri concittadini che stanno diciamo, in posti alti anche della politica che negli ultimi mesi hanno trattato questi argomenti come gli unici possibili e immaginabili attorno al quale hanno fatto terra bruciata e eh, quindi diciamo c'è questa, ah, questa a, proposito di questo, a proposito di tutto questo è una notizia che sta circolando da 24-48 ore perché lo dice la televisione poi quando glielo dici che loro ripetono le, le balle della televisione si offendono ti rispondono no io non è perché guardo la televisione eh, perché loro leggono le pubblicazioni scientifiche allora, sta girando notizia da um, uno o due giorni che in Germania si è arrestato tutto perché hanno fatto il lockdown per, eh, ti giuro, anche docenti del, anche del, della nostra scuola che pubblicano queste notizie. Ora come la mettiamo? La mettiamo semplicemente che continuate a credere alle balle che vi dicono senza informarvi seriamente. La, la telefonata ad un amico a parte che ci sono le cosiddette testimonianze dirette, basta chiamare in Germania e vedere com'è la situazione, ma poi, ma poi, quello che non si capisce è che tutti i virus, dal momento della manifestazione eh, virulenta, poi vanno perdendo eh, potenza man mano che passa il tempo, no? E che le persone vengono contagiate, non è vero che in passato le epidemie poi si sono esaurite da sole. quindi è chiaro che man mano questo virus diventa endemico, addirittura molti autorevolissimi scienziati che come al solito non vengono considerati da quelli che guardano la televisione perché considerano autorevoli solo non quelli che hanno 160 di H-index ma quelli che hanno 16 di H-index, c'è capito? Perché li guardano in televisione. Burioni. E, no, Burioni è più alto, Pregliasco a 16. Eh, c'è gente che lo difende <ride> realmente... stiamo parlando del nulla cosmico allora eh, sì, sì. questa gente eh, sta dicendo in televisione che siccome hanno fatto dei lockdown per i non benedetti dal siero magico allora la situazione in Germania diventa sotto controllo a parte che in Germania la situazione è molto ma molto ma molto più di manica larga rispetto all'Italia perché le restrizioni in Italia sono molto più forti. Poi è passato del tempo quindi il virus si sta indemnizzando poi c'è l'arrivo di questa variante Omicron che eh, è molto contagiosa ma di bassa intensità quindi non fa altro che immunizzare le persone naturalmente quindi queste persone saranno immuni ma per effetto naturale e danno il merito di questo a, a, a ai seri magici che ovviamente eh, per loro stessa ammissione perché poi è il cane che si morde la coda io ho un video in cui eh, c'è cioè, per gli ascol lo, lo, lo facciamo vedere questo lo dobbiamo fare vedere eh, e poi magari lo commentiamo un attimo che condivido che questo veramente è una perla e io ti dico che molti non, non l'hanno ancora capito secondo me Cioè loro molti ancora non l'hanno capito la profondità della, della verità detta in questo video vedi? sì perfetto eh però lo devo vedere pure io scusa un attimo ma sono perso <coughs> realtà quando il tempo passa eh, evidenziamo nella realtà quando il tempo passa eh, capezzone evidenziava il problema della riduzione dell'efficacia. In realtà si è visto via via nel tempo, però le, eh, Scusa, è sempre difficile lungo. prendere delle decisioni. Ma no, è molto gioco. non può dire che Israele e Gran Bretagna. Cesar, cioè eh, bastava vedere, ma davvero, ma è incredibile eh, questa cosa del di dire ma queste cose sempre vabbè, non negative che ogni volta. per ogni cercare poi cose decisioni e poi sei mesi dopo fare non giustifico. Ma e nelle pause fa anche il cantante. Poi viene a dire che non so. Sì, ogni tanto faccio anche che quello, sua, invece lei dice sempre stupidaggini, quindi eh, sua, non seconda. lascio a lei il me lo vuole delle cazzate, no, Natale, Stasera guarda. questa parola Hai eh, visto? Quindi ammette di aver sbagliato, però non se ne deve non si deve no. dire, non si deve parlare. È più profonda È sbagliato la... che tutte pezzone dicevi queste la... cose se ne fa quando noi dicevamo il contrario. La cosa è ancora più profonda, cioè i dati dicono che si perdeva efficacia e i dati sono Israele e Inghilterra noi che parlavamo di Israele e di Inghilterra venivamo tacciati con blottismo io me lo ricordo addirittura c'è cioè, chi non ne parlava nemmeno e dopo che qualche mese prima si davano invece i dati dell'Inghilterra per dire che bastava una dose questo bassetto lo disse comunque non confondiamo troppo le idee allora i dati dicevano che si per... che questo siero magico perde efficacia eh, loro non li considerano non è che dicono scusa non l'abbiamo e abbiamo sbagliato dicono è normale perché noi non è che possiamo sapere le cose come stanno stanno ce ne accorgiamo col tempo è questo che ha detto anche gli dicono un attimo ci sono i dati lì, li potevate vedere come me ne sono accorto io giornalista che non sono un virologo se ne accorta tanta gente che non è un, un non ha competenze perché i dati c'erano e non vi voi che siete gli esperti che fate informazione o che consigliate il governo e lui cosa risponde? Eh ma questo modo di vedere così negativamente le cose, quindi è vero, cioè è vero che loro o sapevano non se ne sono accorti di un dato lampante loro sono pagati per accorgere di questa cosa e che, dice, che accusavano gli altri di, di, di dire cose false di, di, di spargere false notizie mentre gli altri stanno dicendo la verità e loro spargiano false notizie non chiedono scusa e, e quasi quasi hanno ragione perché si ci accorge col tempo degli... Cioè è una cosa basterebbe questo video per far cambiare opinione alle persone che hanno un minimo di senso critico invece se leggi i commenti e te li risparmio ancora difendono questa cosa eh, ma per gli ascol non dice che non fa non fa cosa che inefficace ma scusa allora per i primi 15 giorni se prendi la malattia non ha avuto il tempo di, di agire se ne hai due non tre e eh, mancava la terza quindi comunque certo. deve avere un lungo percorso quindi dopo tre mesi infatti vogliono fare un richiamo ogni tre mesi non serve più quindi hai una copertura detta loro di due mesi e mezzo copertura però che lo stesso ti può mandare in ospedale perché ci sono ricoverati tipo ammazzare, cioè, ma io dico, ma, ma che ci vuole a svegliarsi? Ma sono anche i dati che stanno mettendo in evidenza i medici italiani che si sono costituiti in questi giorni in comitato tecnico e scientifico indipendente e stanno chiedendo un incontro, un dibattito serio, un dibattito, un dibattito su dati scientifici e medici con il CTS e il governo. Il, il CTS e il governo non ne vuole nemmeno sapere di... Di, di, di, di, di, di, diciamo, di confrontarsi con questo comitato indipendente mm, diciamo, per fare un esempio nel comitato indipendente ci sta quel medico che si è confrontato eh, in tv con Pierpaolo Sileri il vice ministro eh, quel medico che confutava le sciocchezze dette da Sileri che alla fine si, si, Sileri ha ammesso che era un suo compagno all'università quindi non, ci hanno manifestato, ci hanno presentato certi medici, certi scienziati, certi ricercatori come la verità assoluta. Gli altri, siamo, gli altri ovviamente, soprattutto non è medico, non è biologico. Ci sono comunque. tre premi parte, Nobel. Parte ci Attenzione, siamo tutti, tutti il premio Nobel è tempi. per la medicina questi no, sono no, no, ma premi anche, Nobel per la virologia ma dall'altra parte stanno... ci siamo tutti, tutti ignoranti mentre invece c'è anche una buona parte una grande parte del mondo scientifico che comunque non è Novax ma sicuramente esprime dei, dei dubbi perlomeno anche su come sulle leggerezze di come è stata condotta la campagna vaccinale perché poi quando tu eh, non vuoi sentire il conto e ragione subito bolli eh, il tuo eh, diciamo Uh, chi, chi, chi ti contraddice con un'etichetta semplice, cattiva e spietata per sì, sempre, prima c'era fascista e, poi razzista poi detto, oh. no vax, il, il massimo della dannazione mori no vax, perché tu basta dici, "Ma sai io, io penso che questa cosa, forse ho un dubbio, sei un pericoloso no vax, terrorista, Appunto, non parli non hai diritto di parola a sti livelli siamo arrivati eh beh. va eh, bene eh, comunque e... Pierpaolo, io vorrei dire a Marinella Sciammacca che ci chiede dell'incontro avuto dai vigili, che ne abbiamo parlato all'inizio, quindi se va poi indietro e si riguarda la trasmissione... Beh. Ma gli vuoi fare un riassunto veloce? Del, del, del, riassunto da... velocissimo. Velocissimo. Abbiamo semplicemente portato eh, diciamo, queste, questi racconti eh, dove si parlava di presunti abusi legati a richieste di Pass, in luoghi in cui il pass non va richiesto, quindi una forma di abuso di potere che è, so è stata un po' subita da alcuni cittadini militellesi a questa a rappresentazione di queste, eh, di queste lamentele il comando dei vigili ha semplicemente dato un'altra versione dicendo che non è mai successa una cosa del genere e che loro comunque prendono eh, ordini di servizio dalla questura non dal, dal sindaco sì. eh, e che praticamente loro si limitano a fare un controllo secondo la legge però si permettono di dare dei consigli ecco il problema eh, la questura ha chiesto ai vigili di dare dei consigli allora ora noi diciamo ai cittadini siccome la legge non permette a loro di chiedere il green Pass, mm -hmm. i consigli loro vogliono dare i consigli quando danno questi consigli voi gli dite grazie per il consiglio ma io il green Pass non glielo faccio vedere e si chiude gli date il documento perché il documento lo possono chiedere e il green Pass non glielo faccio vedere perché voi potete benissimo fare la spesa andare dal barbiere o dal parrucchiere a comprare il pane, cos'altro. Andare dai cinesi, perché anche dai cinesi sono stati <ride> varie persone, quel poveraccio che ne sa delle... Eh, nei negozi di informatica, nei... Eh, fruttivendoli. Dove, nei bar, all'epoca all si poteva persino consumare al baggono, ora, ora no, no. Da, da poco non più, ma all'epoca di questi fatti eh, per esempio hanno chiuso dei bar io vorrei sapere se, se hanno approfittato dell'ignoranza di quelle persone o meno perché io non c'erano, non so come sono andati a fare cioè se le persone che sono state multate erano sedute o al bancone perché questa era una sottigliezza della legge se tu eri al bancone potevi consumare e non eri contagioso mentre okay. se eri seduto non potevi consumare e diventavi contagioso è certo. l'esatto opposto di quello che dicevano due anni fa approfittandosene della memoria corta eh, dei concittadini italiani, purtroppo perché? Perché due anni fa dicevano che tu dovevi portare la mascherina all'impiedi perché il virus era contagioso all'impiedi nel locale, ma appena ti sedevi la mascherina la potevi togliere perché il virus non era contagioso. Ora il contrario, è, è, evidente, è evidente che non bisogna essere... Io quando mi dicono ah tu sei un medico, io dico, no, io uso la logica che viene prima della medicina, prima della scienza, prima del, <ride> di tutto. Cioè, se tu mi dici una cosa, poi non mi puoi dire l'anno dopo l'esatto opposto e pretendere che quella che dici tu è la verità e quella che dico io è una cosa priva di, di senso. Sì, anch'io io parlo sempre di logica di fronte a questi fatti. Io, ho, io ho una... Razionalità del CICAP dove dice, dove si fanno il disegnino che se sei seduto il virus ti passa sopra la testa, stiamo parlando del CICAP, questi sono quello che, quello che gli viene in testa dicono, si alzano la mattina e dicono, cioè tu seduto il virus ti passa sulla testa, un anno dopo il virus invece eh, <ride> passa raso terra perché se sei seduto lo puoi prendere, cioè, siamo di fronte a delle vero e proprio buffonata, a cui, ripeto, invito le forze dell'ordine a non prestarsi, non dovete prestare, dovete rifiutare gli ordini, non dovete prestarvi a queste buffonate. Prima sì, di salutare gli amici... Do la, Tanta confusione. Sì, posso... Sì, dico, l'ultima sì. parola è tua prima ah, di salutare Anche amici. perché adesso ti, ti devo lasciare, che ho un impegno. Sì, a un'ora dico... comunque dobbiamo chiudere. Sì, eh, è, è stato praticamente creato su un sistema eh, di disinformazione, di stato, di paura, eh, una forma di nuova religione, perché molti ti dicono, la prima cosa che ti dicono non credi nella scienza, no, nella scienza non si crede, proprio, proprio non credendo si fa scienza, perché tu cerchi di avere il dubbio che ti fa fare la scienza, la scienza è basata su delle eh, degli esperimenti che poi riproporre all'infinito e quella è la scienza la riproponibilità de delle stesse condizioni quindi non è l'idea di un virologo che appare in tv qua più che fidarsi della scienza bisognerebbe fidarsi degli scienziati ma degli scienziati veri, onesti e che non sono corrotti perché la scienza nella storia sappiamo bene che è sempre stata utilizzata dal potere per giustificare cose che non sempre hanno fatto il bene dell'umanità quindi la scienza non è di per sé il bene assoluto. E sicuramente non è una forma di, eh, di, di, di, di religione, no? di, di, di dogma. Detto questo, Ricordiamo la bomba atomica su tutto, per esempio. Ma, ma tantissime cose. Eh, io intanto ti ringrazio per, per questo spazio che mi, diciamo, mi, mi hai dato l'opportunità di avere. Mi hai invitato già da qualche giorno, ma non sono mai stato diciamo non ho mai potuto va il periodo eh, era tutto quello tutto che era a Natale mi rendo sì, conto che eravamo anno... tante cose la San Nicola quindi eravamo anche tutti impegnati per fatto. Che va incontro. bene allora e, soltanto eh, saluto con un appello eh, siccome sto dando una mano per una raccolta firme per bloccare la vaccinazione sui bambini volevo soltanto dire che in Sicilia sono partite in tante città queste raccolte firme e se qualcuno vuole dare una mano anche al militello lo possiamo fare lo so non è, non, non è il diciamo, ciò che risolverà eh, tutti i problemi però sicuramente potrebbe essere un'occasione per confrontarci con persone che hanno il nostro stesso pensiero critico e, non voglio tu... provocarti più di tanto metterti in difficoltà ma io lì ho visto il logo di italexit sto dando una mano perché ho detto che su questi argomenti non c'è bandiera politica, se non lo fa il mio partito lo, fa, lo, lo, lo, lo aiuto a un altro partito lo fanno loro va bene, magari dovremmo fare qualche volta una puntata, sarebbe interessante mi pare che tu la conosci personalmente perché hai fatto la campagna elettorale per eh, le selezione europee. con la Donato sarebbe interessante perché la trovo una persona molto coraggiosa e eh? quindi chissà se magari Fosse disponibile, potremmo parlare di tante cose. Vedi, un po'. tolgo okay. la palla in balzo per questo invito. Allora, allora, salutiamo tutti gli amici che pazientemente ci hanno ascoltato. Eh, e, e invitiamo, qualora si dovessero ripetere questi casi, a segnalarli a noi. Che, pazienza, ci faremo portavoce, ma soprattutto a reagire. A, a, a riapprovarvi dei vostri diritti: a dire: no, io non ho motivo di mostrare il Green Pass. Eh, perché ancora la legge mi permette di andare al supermercato quando la legge non mi permetterà più di andare al supermercato poi sì, si vedrà buonanotte e alla prossima buonanotte a tutti ciao Giuseppe